Allora, mi dai tu il countdown sul, cioè quando parto? parto cioè, togliete il wall, eh? cioè, Parto io? Okay. Scusate in queste modalità da ibride, adesso, nel senso che partiamo nel momento in cui sono collegate, ma hanno detto che ci sono 700 persone collegate, quindi sono veramente, sono veramente in tanti. Ok 10 secondi e vado eh. Ecco, buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti. Io sono, sono Stefano Arduini, direttore di vita. Eh, ringrazio gli organizzatori di Reas e di Ampas per eh, il convegno di oggi, che credo che sia un convegno molto importante. Siamo qui alla fiera, alla fiera allo spazio Fiera di, di Montichiari eh, per appunto Reas 2021. Eh, è una ci sono i parcheggi pieni, ho fatto veramente fatica a, a trovare il parcheggio, quindi mi dicono che è veramente un'edizione molto partecipata, ci sono tanti volontari, tanti, tante facce di ragazzi in giro e di questo sono veramente, veramente contento. Eh, siamo qui nella, nella sala principale della nella sala congressi del, del palazzo che ci ospita, eh, tutti ovviamente distanziati come, come, come da regolamento e soprattutto saluto chi ci sta vedendo dai social, siamo in diretta Facebook, correggetemi, sul giusto? Corretto, mi dicono della platea. Siamo in diretta fresco e ci sono 700 persone collegate, quindi questo mi fa molto, mi fa molto piacere. Abbiamo un tema, eh, affronteremo oggi un tema, devo dire decisivo, perché mai come, forse mai come su questo, su questo punto, il tema della comunicazione, di come è stata comunicata la pandemia, i vari passaggi della pandemia, ha avuto un, un impatto poi sul comportamento reale e concreto de, de, delle persone, eh, quindi... E questo l'abbiamo visto anche dire, nel nostro piccolo o nel nostro grande insomma della piattaforma, dalla piattaforma di, di, di Vita, di Vita.it, eh, quanta attenzione c'è stata per quello che anche noi abbiamo raccontato dal nostro punto di vista rispetto, rispetto alla, alla pandemia. Eh, abbiamo dei relatori assolutamente qualificati, ve li presento, faremo una modalità molto, molto dialogata, non, non ci saranno relazioni, diciamo, ex cathedra. C'è con noi il Capo Dipartimento della Protezione Civile l'ingegner Fabrizio Curcio, buongiorno, buongiorno, Curcio, Fabrizio Pregliasco, che ormai lo, lo, conoscete, lo conoscete in tanti, che è Presidente, presidente Nazionale di Ampas, quindi guida un circa 100.000 volontari eh, e sono 950 associazioni, no? più o meno, di, di ANPAS, oltre ad essere un virologo ormai di fama nazionale, se non, se non internazionale. Buongiorno Fabrizio, anche a te. Poi abbiamo Paolo Spada, eh, che è un chirurgo vascolare, lavora all'Humanitas di Milano, e, ed è cofondatore di uno diciamo, dei, dei fenomeni della comunicazione che è emersa in questo, in questo anno e mezzo che si chiama Pillole di ottimismo, una, una pagina Facebook molto seguita che ha aggiornato costantemente, eh, che, mh, che ci ha dato, che ha aiutato chi ha seguito quella pagina a capire qualcosa di più a partire appunto dalle anal dall analisi dei dati. Eh, buongiorno Spada, Quanti, che seguito avete? Quanti follow so followers avete? Eh? Siamo mi pare 180.000. 180.000, quando è stata creata la pagina? è nata nel maggio del 2020 nel maggio del 2020 quindi in, in pochissimo tempo ha fatto 120.000 followers che sì. sono un, una cosa dal punto di vista della comunicazione assolutamente strabiliante poi abbiamo Marco, eh, Marco Lombardi che è un sociologo della Cattolica insegnante alla cattolica, che è direttore della scuola di del giornalismo de, della Cattolica che ho fatto anch'io tanti, tanti anni fa e, ed è anche direttore di It's Time e si occupa appunto di comunicazione mediale e comunicazione del conflitto buongiorno professore e poi Luca Poleo, eh, Puleo, scusa Luca, che è il responsabile ANPAS Lombardia, che oggi siamo, siamo, siamo in Lombardia, quindi è un po' il, un po il padrone eh, di casa. Però è anche lui un, un docente di crisis management, e quindi di, di situazioni di gestione delle crisi, e quindi credo che anche, anche il suo punto di vista sia importante. Eh, io partirei da... Insomma, proviamo a stare un po', un po anche, anche sulla notizia, no? E dichiarazione di ieri, molto, molto anche molto ottimistica di, di, di Draghi che è sempre molto, molto misurato, dice che siamo, un po', siamo davvero vicini alla fine, alla fine, della, alla fine della pandemia dovendo occupare le comunicazioni vi chiedo veramente un flash dal vostro punto di vista, un commento rispetto a questa, questa dichiarazione, in particolare appunto partirei da Curcio e poi in particolare a chi rappresenta un po' il mondo sanitario, quindi direi eh, pregliasco eh, e spada e, e poi partiamo con, con, diciamo, con i temi del, del, del, più, più specifici rispetto all'incontro di oggi. Prego direttore Curcio. Grazie intanto dell'invito, grazie ad Ampas, saluto il Presidente, l'amico Fabrizio Pregliasco, i tanti colleghi di Ampas, ovviamente tutti i compagni di questo piccolo viaggio che faremo insieme nell'ambito della comunicazione. Allora per rispondere subito e ovviamente tutti quelli che sono collegati e che seguiranno questo incontro. Tema della comunicazione ovviamente la domanda che mi fa è una domanda come dire, particolare, il Presidente si è espresso eh, quindi siamo tutti contenti delle parole del Presidente perché effettivamente secondo me premia un percorso eh, che in questi mesi si è svolto eh, di eh, vaccinazione da un certo verso, eh, misurata la famosa apertura responsabile dall'altro verso e credo che ad oggi i numeri eh, confermino che quel percorso che è stato impostato eh, qualche mese fa, che è partito anche dall'esperienza difficile dell'anno prima, attenzione perché noi dobbiamo sempre, e questo è un tema principale e importante anche in tema di comunicazione, tendiamo sempre a vedere l'ultimo miglio, non rendendosi conto, e noi invece che lavoriamo in operatività, che l'ultimo miglio è anche frutto di un percorso che oggi non ricordiamo più ma che ha fatto parte in maniera essenziale di quel livello di decisione quindi io credo che noi possiamo prendere con grande ottimismo la decisione che il Governo ha preso ultimamente c'è voglia, grande voglia di normalità, c'è grande voglia di sicurezza e proprio per chiudere, per fare appunto, mi sembra che è bene che ci limitiamo a questa questione dei flash, credo che sia anche molto importante Appunto eh, comprendere che stiamo parlando di un fenomeno che eh, ha delle evoluzioni ma che in quest'ultimo momento in questi ultimi mesi ha avuto anche tutto sommato una stabilizzazione nella sua comunicazione cioè eh, abbiamo meno eh, posizioni o voci dissonanti no? eh, a parte diciamo le ale un po chiamiamole estremiste sul quale ovviamente eh, non entro però anche il tema per esempio che è stato molto importante e noi come protezione civile, Fabrizio Bellon sa perché ha lavorato sia come protezione civile come Ampas ma anche con la sua esperienza diciamo professionale, il famoso dibattito sui vaccini, sull'uso dei vaccini, AstraZeneca sì, AstraZeneca no, ecco in quest'ultimo momento quando c'è stata una procedura, chiamiamola, chiamiamola operativa, seppur in termini sanitari, più stabile, più chiara, anche più facile da comunicare, eh, eh, almeno la mia sensazione è che il fenomeno, eh, anche in termini di comunicazione, abbia avuto una percezione di... È stata migliore. maggiormente gestibile e questo ha avuto impatto su, anche sull'efficientamento del, sì, de, del, del processo. Sì, sicuramente. Fabrizio Pregliasco, il tuo punto di vista anche su questo. Eh, Fabrizio, eh, a Ampas nel Comitato Editoriale di Vita, ci, ci conosciamo da Vita, mi permetto di dargli, di dargli del tu, eh, anche diciamo, in, in, in, una, in, un momento, in un momento pubblico. Eh, devo dire che è sempre stato... Eh, è sempre stato molto misurato, molto attento, a tenere sempre alta la guardia. No? Si, pochi, si può abbassare un pochino adesso? Io credo che la voglia di normalità c'è in tutti, c'è stanchezza e c'è la constatazione che come Italia siamo andati bene. Credo, è, è grande è stato il lavoro della protezione civile anche in questo senso, nel, sia nei momenti emergenziali iniziali e ora in questa fase della vaccinazione, che è un'opportunità che altre nazioni non hanno nel mondo. Il punto è che bisogna essere prudenti, quindi io credo che eh, quello che anche sono state le ultime decisioni riguardo alle aperture, le discoteche, elemento simbolico che sono state un po' le ultime con tutte le sofferenze proprio es come esemplificazione delle difficoltà e dell'equilibrio fra economia, interessi e, e salute è che eh, in qualche modo possiamo andare a, a, come dire, a stare meglio e essere diciamo, in una quasi normalità. Io credo che però bisogna essere un po' prudenti perché possiamo immaginare questa pandemia che si è realizzata come le onde di un sasso in uno stagno, quindi le prime onde più importanti e poi via via a digradare. Quindi sicuramente, grazie anche e soprattutto alla vaccinazione, vediamo in particolare in Italia e nei contesti anche dell'Europa, ma l'Italia direi siamo messi meglio come numero di casi quotidiani e giornalieri, una condizione tranquilla. È chiaro che l'inverno ci porta di fronte alla concentrazione di tutti gli elementi di rischio, quindi il fatto di stare eh, sbalzi termici, stare più al chiuso, le aperture sul lavoro in presenza, la scuola che vogliamo o dobbiamo sia in, in presenza. Quindi una stanchezza rispetto all'uso diciamo di quella che è il nuovo Galateo che, che è un po' impegnativo quindi di fatto io dico eh, un'ultima un diciamo, spiaggia, un ultimo tenzone c'è per quest'inverno e quindi per un'esigenza di eh, buon senso. Il fatto di avere aperto su tanti elementi, dice e ci dà la responsabilità come cittadini di questa, diciamo, continuità di fare le cose, ma eh, senza dimenticarle. Quindi pandemia che è stata veramente con un parallelo di infodemia, con tante cose, diciamo, che in qualche modo hanno creato divisioni. Io all'inizio della pandemia, anche per far vedere Ampas e l'impegno che abbiamo avuto come volontari, sono andato spesso in tv eh, eh, con questa non con questa felpa, perché poi mi è stato anche preso, stato preso in giro ne ho ovviamente una. Però per dire la, la, la pesantezza della comunicazione. No? E del, sempre sì, con un caso anche del livello della comunicazione. Della comunicazione. E ultimamente, però, vado diciamo, solo con la mia spilletta, ma proprio perché c'è un aspetto divisivo e anche sui nostri sforzi c'è poi social. questo aspetto non facile. Però, fai solo, solo questo cappello di diciamo, età. Professor Spada, il vostro, il vostro blog si chiama Piglio di Ottimismo. Siamo al picco dell'ottimismo oggi, sembra di capire. Eh, dal eh, punto eh, di vista allora. dei dati è condivisibile, non eh? allora. c'è troppa euforia? No, ma diciamo questo, il passaggio attuale, anche queste dichiarazioni ottimiste, fanno piacere soprattutto perché secondo me recepiscono che il momento comincia a essere slegato dall'incidenza, dal numero. Cioè si comincia, finalmente aggiungo, ad avere fiducia nella scienza, cioè non abbiamo bisogno... Eh, l'altro giorno parlavo con un giornalista e citavo San, San, San Tommaso no? non bisogno, dovremmo aver bisogno di vedere e mettere il dito necessariamente sui numeri e vedere che questo autunno non sia come il precedente dobbiamo fidarci della scienza e capire che con una immunizzazione così estesa non sarà come il precedente ecco, questa apertura estremamente precoce, se vogliamo, sulla stagione più temuta, secondo me è testimonia di questo tipo di ottimismo, un ottimismo ragionato, non avventato, frutto anche degli ottimi risultati perseguiti, che avvisi anche chi deve vivere, viva Dio, rilanciare questo paese che è stato molto fermo, che di spazio avanti ce n'è, ecco, che finalmente non dobbiamo temere il prossimo lunedì, il prossimo venerdì, che cosa succederà sulla curva di incidenza, perché noi lo scriviamo da settimane, eh, probabilmente si alzerà ancora questa curva ecco però dobbiamo cominciare e non è facile eh? psicologicamente dopo un anno e mezzo legati ai numeri del bollettino non è facile ma dobbiamo cominciare a capire che noi dobbiamo convivere con questo virus e quindi anche convivere con l'ipotesi con che la curva di incidenza possa avere un qualche rialzo, che ci sia anche qualche ripercussione sugli ospedali, ma che tutto questo sia gestibile e che non possa e non debba più impattare nella vita di un intero paese. Grazie, grazie professore. Adesso andrei a questo punto a, a sviluppare un po', riprendiamo la, la, la, la scaletta, insomma, l'ordine degli interventi da, da corso, poi adesso parleranno, parleranno tutti. Eh, Direttore, le, le chiedevo in questo, un bilancio di questo anno e mezzo, dal punto di vista proprio della, della comunicazione, la protezione civile, come, come succede spesso in emergenza, ma un'emergenza così duratura è difficile, è stato difficile incontrarla, lei ha, ha lavorato eh, da tanti anni in protezione civile con, con, con diversi incarichi, adesso ha ritornato davvero un, un incarico apicale, mi dice una cosa, e questa è una domanda che farei a tutti, dai, dai vostri osservatori, una cosa che ha funzionato bene dal punto di vista della comunicazione e invece una cosa che ha funzionato male, su cui siete, siete dovuti, dovuti intervenire. Una domanda non semplice. Nel senso, la prima cosa che vorrei, sottolineare è il fatto che io ho fatto il Capo Dipartimento fino al 2017, poi dal 2017 a quest'anno mi sono occupato di altro in Presidenza del Consiglio, poi sono tornato a fare il Capo Dipartimento. Perché faccio questa premessa? Perché se le dovessi dire, anche in funzione della risposta, qual è l'elemento che più ho trovato modificato nell'ambito del sistema è proprio la rapidità di comunicazione. Cioè se c'è una cosa sulla quale io ho dovuto e sto ancora prendendo in qualche modo le misure, attenzione, noi non sappiamo... Direttore, chiedo una, una cortesia cioè, che credo che giovia alla, alla regia, proviamo a guardare sì. verso loro perché sennò sì, risulta sì. poi... In, sì. nel, allora da non è anche quello che appunto non, non sappiamo come sarà la comunicazione nelle prossime emergenze diciamo più classiche perché la comunicazione sta avendo una accelerazione dovuta al fatto anche delle modalità con cui questa comunicazione avviene così importante che eh, mi chiedo come noi gestiremo le prossime emergenze con questa comunicazione istituzionale da una parte che ha bisogno di un coordinamento, ha bisogno di una, di una, di una relazione eh, stabile, no? la, la comunicazione scientifica, l'attività operativa, la decisione politica sono tre elementi per me molto distinti e invece questa comunicazione, chiamiamola diffusa, non gerarchizzata dove il parere di Fabrizio Curcio vale su quel tema come il parere del professor Pregliasco, quindi, eh, dal punto di vista dell'utente, è molto destabilizzante que questo. Quindi, io devo dire: se posso dire una cosa tutto sommato positiva, e, e che non, non vorrei essere dice, ma questo, dice, è che con questo grande eh, vero impatto nazionale e mondiale, tutto sommato il tema della comunicazione. Guardate, io non l'ho vista così, sì, ci sono state grandissime criticità la polifonia su alcuni temi ma è stata la prima volta che il mondo ha impattato una storia del genere e quindi credo che anche con un po' di, eh, di serietà noi dobbiamo dire attenzione il tema della comunicazione è un tema che senz'altro ha avuto delle difficoltà nelle varie gestioni, perché qua non c'è una gestione sola, ma ci sono state diverse gestioni su una tipologia di emergenza simile. La prima gestione ha interessato soprattutto una prima parte del territorio nazionale, la prima ondata, poi invece c'è stata la parte come dire, più diffusa. Insomma, non stiamo parlando di un evento singolo puntuale che ha creato un problema e, e, e che poi è stato gestito nelle diverse fasi, ma stiamo parlando di un evento che si è modificato nella sua... Eh, eh, diciamo attuazione e che ha generato diverse fasi e chiudo beh, solo beh. con una riflessione se me lo consente, il tema ero in un dibattito dove si parlava di comunicazione e c'era giustamente un giornalista che diceva ma voi dovete rendere semplice la comunicazione e io ho detto benissimo mi dica lei cambiamo il ruolo come si fa per esempio eh, su un vaccino che ha cambiato legittimamente in sei mesi 14 modalità di utilizzo, che sono state 14 modalità di utilizzo, non è che noi abbiamo cambiato perché certo. ogni mattina ci alzavamo e c'era una modalità di utilizzo differente, ma perché le autorità che poi hanno delle responsabilità nel momento in cui eh, forniscono certe indicazioni ti cambiano l'indicazione in corsa. In 14 cambi in sei mesi come lo comunichi in maniera semplice al cittadino sì, diciamo che il collega è stato furbo nel senso che il compito di semplificare la comunicazione sarebbe in capo alla nostra categoria diciamo più che i taxi no. No, questa, questa è una battuta no, le, le, le volevo però le, le, due, due, le volevo chiedere su, su due aspetti eh, rispetto al ragionamento che ha fatto eh, lei ha parlato di polifonia quanto dal vostro punto di vista c'è stata tutta una fase, ce lo ricordiamo io, io, vivo, io vivo a Milano che si aspettavano le, le ore 17 perché c'era il collegamento, il bollettino della regione Lombardia e poi alle ore 18 c'era il, il, il bollettino, della, della, invece quello nazionale, con, surta, con, con una sorta anche di competizione un po', un po', un po implicita, diciamo, tra i bollettini, con, con i politici che spesso eh, tentavano di metter, met, mettere sul cappello. Quindi, dal vostro punto di vista di, di, di responsabili, di, di responsabili insomma, del, del Dipartimento, eh, questo che, quante difficoltà ha creato? E poi una cosa che le, le, le devo, come dire, un, una sollecitazione che la faccio invece eh, più, più vicino a quello del mio mondo, quello del il mondo di vita, eh, di, vita di, diciamo, di, di, di tutto il terzo settore che eh, come dire, o, oggi in, in questo, questo consesso eh, praticamente vediamo il peso, il peso del volontariato di protezione civile qu quanto sia importante. Ecco, eh, le, questo tipo di comunicazione, questo le chiedo una, una riflessione di, di, di tipo generale che poi chiederei a tutti, questo tipo di comunicazione ha prodotto eh, per quello che riguarda il mondo non prettamente sanitario, quindi c'è stata una comunicazione mo molto, molto puntata su quanti erano i covari, quante le pensioni intensive, co cosa succedeva negli ospedali. Tutto quello che succedeva fuori dagli ospedali è rimasto, è rimasto obiettivamente fuori, fuori, fuori dai, dai punti di osservazione. Eh, questo cosa succedeva nelle RSA, poi alla fine, come dire, anche per un caso un po' politico qui a Milano, si erano aperto gli occhi, ma cosa succedeva nei centri per mi, migranti, eh, cosa succedeva nei dormitori per i poveri, cosa succedeva nei centri per, per disabili, il fatto che i volontari non, avevano, non avessero accesso a tutti questi centri. Tutta questa cosa qua ha, pro, ha prodotto un disagio molto alto, che noi abbiamo registrato perché... Come vita, diciamo, per natura siamo andati dentro, dentro quei posti e le notizie che, che, che, che producevamo, su, su, su, quel tipo di notizie che producevamo, avevano delle de performance altissime, perché? perché eravamo gli unici a farlo so, sostanzialmente. E questa cosa qua ha avuto una, un altro impatto, una coda lunga, che stiamo ancora verificando adesso, che molte delle donazioni di tutte le attività delle nazioni, la protezione civile è stata anche il collettore, il 27% delle donazioni nella fase acuta avevano come destinatario il, il Dipartimento di Protezione Civile, il 19% come destinatario gli ospiti in grande parte pubblico. Questa cosa qua ha lasciato molto scoperto e, e, e gli effetti ce li, abbiamo, li, li vediamo oggi, tutto il, mondo invece, eh, di, di so, tutto il resto del socio sanitario o di altri interventi, in, interventi più sociali. Eh, questo è ovvio che non sia stato fatto in, in modo strumentale, ma è stato come dire, un, un, effetto, un, un effetto collaterale di cui forse non si, non si è tenuto conto anche a, a, a, a livello di comunicazione, cioè non c'è mai stato nessuno che a livello istituzionale diceva attenzione che eh, sta succedendo questo, ma le, le donazioni, e vi dico dati reali, la settimana scorsa da Roma su un, un convegno delle, su, su socio, dei volontari nel, nel socio sanitario, le donazioni di midollo osso sono calcolate del 60%, le donazioni di cenere staminali del 50%, questo perché i perché volontari non si, non si potevano muovere. Beh ma mica è una domanda questa, me ne ha fatte 50, nel senso che adesso proverò come dire essere rapido nel, nella risposta anche per allora, Intanto voglio premettere io quella prima fase soprattutto l'ho vissuta da cittadino quindi come dire ho vissuto il disagio che abbiamo vissuto tutti noi proprio perché diciamo così in tutt'altra faccenda a faccendato ma non per questo non stiamo facendo le nostre analisi che saranno complete quando il percorso sarà completo quindi questo vorrei sottolinearlo. E, secondo punto, provo a essere veramente sintetico, noi comunichiamo le cose, perlomeno come sistema di protezione civile, quando si ha contezza poi di quello che si comunica. Guardate, ribadisco, non ci scordiamo il primo miglio. Il primo miglio è stato un miglio in cui questo virus non si sapeva neanche bene come si diffondesse, non si sapeva bene neanche quali erano le vere situazioni come dire di diffusione, non avevamo i dispositivi di protezione individuale per tutti i motivi che tutti noi sappiamo, quindi il, il mio suggerimento è non guardiamo le cose, cioè guardiamo ex post per fare dei ragionamenti di miglioramento, ma non, non, non distacchiamoci dal, dal dramma che ha vissuto questo Paese, è evidente credo io, ma qua veramente una mia supposizione da cittadino che la comunicazione si basava su quei dati che erano gli unici dati in qualche modo certi, erano i dati della gente che poi purtroppo perdeva la vita, con tutta l'approssimazione che c'è stata pure su quello, no? vi ricorderete, ma è morto di Covid, è morto col Covid, con tutta quell'aggressione corretta, perché la gente aveva bisogno di avere informazioni, ma uno le informazioni le fornisce nel momento in cui è chiaro qual è il percorso, e il percorso non ce l'avevamo chiaro, credo, ripeto, lo dico da cittadino, né noi, ma non ce l'aveva chiaro nessuno, perché questo non è stato un problema italiano, è stato un problema mondiale. Oggi, e io lo dico anche rispetto a chi mi ha preceduto, guardate, alzarsi la mattina e mettersi di fronte a una telecamera ogni giorno alle 18 e fare la conta di migliaia di persone che perdono la vita, non è una cosa semplice, io rispetto ai miei predecessori, al mio predecessore, e a chi ha comunque gestito prima del mio arrivo, io avevo luce del vaccino. Alzarsi la mattina e non sapere che ancora, quando si parlava, ma il professor Perigliasco lo sa meglio di me, a fine del 2000, a settembre dell'anno scorso, noi non avevamo la certezza della disponibilità del vaccino e allora quando parliamo di comunicazione, di come dire, e io anche qua, aggiungo la, alla parola comunicazione un'altra parola che è essenziale, che è responsabilità, perché se io comunico e do il mio parere e a seguito del mio parere non viene presa nessuna decisione di responsabilità. Oh, ho detto una cosa, forse l'ho presa, forse l'ho sbagliato, certo ci va di mezzo, come dire, la mia come dire, credibilità come persona, come professionista, ma se a seguito della mia comunicazione e posizione scaturiscono delle disposizioni o indicazioni che vanno a influire sulla vita dei cittadini e che quindi domani non solo dal punto di vista della ricostruzione ma anche etica personale, eh beh, ma permettetemi che c'è una bella differenza e allora per questo la comunicazione si deve basare su una solida, come dire, più possibile consolidata perché poi giustamente la scienza noi immaginiamo la scienza come un monolite, ma la scienza ha varie posizioni, varie sfumature, quindi anche appoggiarsi a quella che può essere, come dire, la scienza più solida, più polifonica, che poi deve arrivare ad un'indicazione che in qualche modo la parte operativa e il governo, poi la parte politica, deve diventare attuazione. Eh, guardate, non è un processo facile, quindi in questo senso io penso che una riflessione tra comunicazione Evento particolarmente nuovo che ha colpito tutti e responsabilità, secondo me, va, va fatta. Cioè, Se noi non colleghiamo la parola comunicazione al tema della responsabilità, siamo fuori strada. Perché allora a quel punto ognuno dice la propria, Dico, ma vabbè sì, mi sono sbagliato. E' accaduto anche questo. Eh? Io sì, effettivamente pensavo che è successo, ma mi sono sbagliato. Peccato che quando questo lo fai in un percorso di responsabilità e di decisione sul cittadino, quel mi sono sbagliato diventa un addebito di responsabilità di una decisione sbagliata come anche giusto che sia, ma soprattutto anche una questione etica, ma quel mio errore quanto danno ha comportato? Quindi dobbiamo stare attenti su questo tema. Mi ha fatto la seconda domanda, al quale tengo molto e sarò veramente rapidissimo, il sistema di volontariato come sempre nel nostro paese, ma anche qui eh, ad Reas si può vedere in maniera eh, chiarissima, andando in giro, eh, Fabrizio è il presidente di un'associazione eh, nazionale importantissima, ce ne sono altre eh, altrettanto diciamo, importanti, è la nostra struttura sociale, perché poi alla fine anche sui temi di vaccinazione siamo finiti nel sistema di protezione civile. Perché il sistema di protezione civile nella sua diversità, perché noi lo interpretiamo in maniera, uso un termine non, che forse non si usa in italiano, chiedo scusa, bellamente italica, non lo so, perché veramente ogni realtà regionale ha il suo modo di interpretare il proprio volontariato perché è frutto di quell'esperienza sociale e culturale, ecco, però che funziona dappertutto. L'altro giorno avevo una delegazione straniera, eh, come dire, in visita al Dipartimento e quando mi chiedono del volontariato rimangono un po' basiti, dicono "No, ma noi, so, noi non ce l'abbiamo, cioè che uno prende il tempo libero, si mette la tuta, va, fa il corso di formazione, eh, si impegna, no, magari hanno i vigili volontari, i vigili del fuoco volontari, quelli che accadono in molti paesi, ma il volontario in quanto tale è un'esperienza direi italica, quindi è importante come è importante in tutte le emergenze e io sono particolarmente riconoscente ed orgoglioso come capo dipartimento che sia stato sostanzialmente anche un nodo cruciale del tema della vaccinazione. Senti, eh? sì. Questo, magari, a livello di comunicazione si poteva, si poteva spingere, spingere di più sua valorizzazione. E tra l'altro, lo, lo dico visto che, che Curcio ha, ha fatto questa bella, bella sottolineatura: eh, come vita insieme diciamo, a tutte le, le organizzazioni del nostro comitato editoriale, fra cui appunto anche, anche AMPAS, Tante di Protezione Civile, Le Misericordie. Eh, insie, insieme a, una, a un CSV di, di, di, Padova, di Padova e Rovigo abbiamo lanciato proprio in questi giorni la, la campagna per il riconoscimento del volontariato come patrimonio immateriale dell'umanità presso l'UNESCO, quindi faremo, faremo, stiamo costruendo il dossier che presenteremo da qui a un anno sarà una campagna che durerà 12 mesi Fabrizio Pregliasco, presidente di AMPAS, virologo mai eh, una star televisione, no, rispetto, rispetto a cosa ha funzionato, cosa ha funzionato tu hai fatto un po' il frontman, frontman insieme ad altri quanto è stato hai fatto degli errori, sono cose che funzionato meglio hai mai avuto dei ripensamenti perché immagino cioè, anzi, lo so perché ce lo siamo chiesti che anche dal punto di vista come dire, delle performance fisiche è stata una cosa parecchio complicata Beh, è stato sicuramente complicato proprio perché l'ospedale di Rigo, Lampas e poi appunto tutto l'insieme del volontariato era ovviamente in crisi ed è stata questa un po' la peculiarità della protezione civile che ci siamo detti anche noi, no? spesso noi siamo andati in un cratere però arrivavamo da casa tranquilli, qui invece era a casa il problema e quindi questo è stato un elemento spiazzante. Io dico che eh, questa emergenza, Fabrizio l'ha ben evidenziato, ha messo in evidenza quello che mh, diciamo, mh, non si sperava. Non si immaginava e, e, e, si è, e, si è, e da lì è cresciuto. Cioè che la ricerca, la medicina non dà delle risposte immediate e certe tra il Tg di mezzogiorno e il Tg della sera. L'infodemia complessiva però richiedeva e ha richiesto una quantità industriale di comunicazione perché è un, un unico argomento per mesi e quindi in questo senso eh, come sempre le notizie più brutte, le notizie più tristi sono quelle che fanno più presa e che sono, come dire, in qualche modo evidenziate perché eh, oltretutto lì c'era la paura. Ricordo che proprio ero in trasmissione in diretta mentre la prima chiusura a Codogno e c'era quasi come dire una, un certo voyeurismo nel giornalista che era lì e diceva ecco arrivano le camionette vedete i militari con i mitragliatori e cosa che questo ovviamente creava un'angoscia io credo che però il punto è questo ci hanno massacrato diciamo nella categoria virologi sarebbe da raccontare perché virologi ed è colpa mia perché io ho una certa diciamo, presenza mediatica stagionale sull'influenza ce l'avevo e io sono un igienista però all'epoca da anni ormai igienista era un argomento cioè un, una specialità un po strana però sono e ancora adesso Nell'istituto di virologia dell'università, e quindi virologo dava un'idea, come dire, più, eh, più importante. No? Igienista sembra uno che si deve lavare le mani ed è vero, facciamo questo ed è fondamentale. Però in realtà poi si è capito che ci sono specialisti di ampissima, di variegata diciamo, competenza, che tutti no? si specializzano, cioè sono più o meno specialisti. È chiaro che qui si è inserito molto spesso qualcuno che ha lo diceva Fabrizio, ha parlato senza considerare gli effetti di ciò che andava a dire. Magari cose anche non ragionevoli ma dubbi problematiche ma non è facile in questo senso perché si finisce poi di, dare delle, di creare confusione anche in questo momento purtroppo viene fuori da parte di opinionisti o di colleghi questo vaccino sperimentale io in alcuni casi ho anche un po' litigato in questi casi perché la paura che un messaggio questo vaccino sperimentale si va avanti rimane in quel rumors che poi ha creato questi aspetti divisivi che accennavo nel, nel passato dove anche sui social, che ormai utilizzo solo per raccontare cose di Ampas, arrivano bordate di, di, di, di negatività su, sulla vaccinazione e sul fatto che sono ovviamente un propugnatore della vaccinazione. Quindi davvero l'emozione che è stata enorme, vedete le onde che sono state, eh, e onde di emozione. La vaccinazione antinfluenzale non c'era, oddio non ce n'era, non ce n'era abbastanza chissà come va, la Lombardia che, che pasticcio. L'RSA, mi sono occupato del più albergo Trivulzio nel momento emergenziale, luogo cr criminalizzato ingiustamente rispetto a una situazione che è stata propria di tutte le realtà RSA del mondo, non di Milano o della Lombardia, ma del mondo, ma vissute con quella emozione che ci coinvolge e che coinvolge tutti e soprattutto in questa constatazione che appunto la ricerca va avanti a step successivi, attraverso un meccanismo che è anche quello di, scambi di scambiarsi opinioni. Si scambiano opinioni fra esperti, si fanno delle valutazioni, dei tentativi, delle eh, valutazioni che possono essere negative o positive rispetto all'ipotesi, ma si va avanti così con una tempistica che è quella difficile. No? Il vaccino eh, ha avuto una velocità incredibile di disponibilità, però tutto questo gli si è riversato contro, troppo in fretta, genetica, che quindi fa pensare da... Quella plausibilità a, a, a voci negative che poi sono sicuramente l'aspetto dei social divisivi per definizione e che quindi hanno sicuramente contribuito. E anche i talk televisivi, spesso siamo stati messi fra più esperti e, e è stato, servono quei talk nella politica per distinguere e far comprendere, visto che no, i, i comizi sono meno frequenti comunque complessivamente, sono luoghi per confrontarsi su altri argomenti su argomenti diciamo tecnico-scientifici diventa un'esposizione che fa paura e quindi da un momento iniziale dove era, si pensava potessimo essere taumaturghi e soprattutto risolutori nel breve di un qualcosa che invece abbiamo fatto capire che eh, invece seguivamo con dei, dei tempi che non sono quelli della speranza di ognuno di noi di fronte a qualcosa che si è capito essere emergenziale emicidiale e soprattutto poi in Italia con un luogo non a caso, una Lombardia, un luogo, e siamo qui a Brescia insieme a Bergamo, luoghi che sono stati per tanti motivi che ora si comprendono, l'epicentro diciamo, in seconda battuta rispetto all'epidemia. All e Quindi tutta quella negatività e quella sofferenza per cui in questo momento sono andato anche alla Digos a denunciare molte persone che mi insultano pesantemente, insultano è, è, è carino, Merdaccia è una cosa carina, che è un po' come fantossima, che poi arrivano a tanto, che è purtroppo, io dico, un elemento di individuazione di un capo respiatorio rispetto a cercare una negazione di quello che è stato, di quello che invece è legato alla sofferenza trasversale che tutti noi abbiamo, di insicurezza del futuro, di, di paura dell'aspetto economico. E del fatto che magari dentro a tutto questo ci si guadagna, c'è tutto questo retropensiero che in qualche modo cerca di far nascondere e far vivere quella che è la la sofferenza di ognuno di noi in una emergenza di protezione civile che eh, ci colpisce tutti complessivamente. Grazie Fabrizio Pegliasco. Passare il microfono a, a Paolo Spada. Eh, io partirei proprio dall'esigenza di far nascere, nascere l'esperienza di, di, di pillole di, di ottimismo e da quell'osservatorio come hai visto l'evoluzione l'evoluzione di questi mesi di, dal punto di vista proprio da, della comunicazione. No? Ma io l'ho visto come un, un utente qualsiasi, io sono un medico, ma in realtà all'inizio l'ho vissuta come chiunque altro, davanti a una valanga che scendeva. Però ecco, vorrei far notare che in questi ultimi minuti abbiamo assistito al classico cortocircuito comunicativo Covid, un giornalista che fa dire alle istituzioni cosa è andato male nella loro comunicazione, no? allora cominciamo a fare il percorso inverso perché io sono d'accordo con l'ingegner Curcio la responsabilità è una cosa importante io non avrei mai voluto essere al posto di chi doveva dare quei numeri ma di chi doveva gestire quel problema in quel momento mi riferisco alla primavera del 2020 la responsabilità delle scelte, poi certo anche della comunicazione, adesso io con molta indulgenza non punto il dito, certo, ho scritto molte volte che c'è stato un atteggiamento da parte delle istituzioni forse un po' troppo prudente, forse un po' troppo eh, intimorito di dare il messaggio del libera a tutti. Magari qualcuno avrebbe anche preso quel messaggio troppo leggermente, ma c'era tantissima altra gente che aspettava semplicemente un po' di empatia, ecco, che è mancata. Però, ribadisco, questo non è il momento di mettere il dito in ciò che è stato fatto dalle istituzioni. Cominciamo a pensare cosa è stato fatto dai media, dai giornalisti. Che quella responsabilità ce l'avevano anche loro, ma non se la sono presa. In gran parte dei casi non se la sono presa. Hanno fatto business as usual, ok? Questa è la sensazione che abbiamo colto, io personalmente, ma tanti lettori. Cioè la sensazione che il giornalista comunque va a caccia della notizia che deve vendere, perché vende un prodotto, tutte le sere vende la sua notizia. E allora amplifica le divisioni tra le parti politiche, amplifica le divisioni nella scienza che pure ci sono, ma perfino nei numeri, signori, io praticamente non ho fatto altro che guardare i numeri, no? Allora, tra un paio d'ore, an ancora oggi, smettiamo di parlare al passato, ancora oggi, tra un paio d'ore esce il bollettino. Ma a voi vi sembra possibile che dopo 18 mesi, da tutti i TG, perfino dagli all news, dalle radio, da tutti i siti mm. che passano queste notizie, noi dobbiamo sorbirci il numero dei nuovi positivi, il numero dei nuovi decessi del giorno, con questa che mi dice i decessi delle ultime 24 ore sono stati 45 in aumento rispetto al giorno prima. Allora, se non vi è chiaro, quelli non sono i decessi delle ultime 24 ore. ok? Sono i decessi delle diverse settimane. Sì, qualcuno è appena deceduto entra in quel conto, ma in gran parte sono conti che, che, che si fanno nelle settimane, purtroppo. Il paragone con le 24 ore precedenti non ha alcun significato, non ce l'ha nemmeno quello dei nuovi positivi, perché i nuovi positivi risentono ovviamente del numero dei tamponi. Che come voi saprete, perché lo sanno tutti, e ciò nonostante si va avanti a fare questa manfrina del in aumento, in riduzione rispetto alle 24 ore. E allora l'ascoltatore medio che è a casa cosa capisce? della tendenza di questo contagio. Cosa ne ha? Se tutti i giorni si va su, poi si va giù, poi si va su, poi si va giù. Se voi prendete quei numeri, li mettete in un grafico, una sega ha un andamento più lineare. Perfino il famoso indice di positività, che vorrebbe essere un, un piccolo rimedio, no? perché divide per il numero di tamponi e quindi ma anche l'indice di positività continua a balzare su e giù, e tutti i giorni però l'indice di positività è diminuito, e si è aumentato, è diminuito. Non c'è nessuna linea di tendenza. La media mobile a sette giorni, questa sconosciuta. Ma io mi domando se le testate giornalistiche italiane non abbiano almeno una persona che ha studiato la matematica delle medie e che sappia mettere sette numeri e fare la media. No? così si dà il trend senza l'oscillazione dovuta al fine settimana in cui come sapete tutti si fanno meno tamponi si fanno tamponi a casi più sintomatici e quindi tutto si sballa e vado a oltre già che facciamo la media su sette giorni diamo il dato di incidenza cioè non il numero assoluto dividiamo ogni 100.000 persone perché noi per 18 mesi ci siamo sentiti dire la Lombardia è la regione più colpita. Ormai ci eravamo abituati fin dal primo mese e tutte. Non è vero niente, non è, per, è semplicemente che ha il doppio degli abitanti di qualsiasi altra regione italiana. Ma a voi vi sembra normale che tutte le sere ci dobbiamo cuccare il numero assoluto dei nuovi positivi e dei decessi senza metterli in relazione a quanti abitanti ci sono in quelle regioni? Oltretutto scotomizzando totalmente che quei dati nascondevano invece delle informazioni preziose. Noi per mesi monitoravamo i nuovi positivi per provincia e vedevamo che c'erano delle province che esplodevano, la regione mediamente magari non era ancora invasa, quindi il colore della regione non cambiava perché il modello di gestione era a regione e andavamo avanti così fino a che il contagio dilagava totalmente, è successo anche a Brescia. Eh? Mi ricordo benissimo in primavera quando è partito il Veneto per continuità è arrivato alla zona di Brescia e Brescia ha fatto dei numeri di incidenza altissimi nessuno ha mosso niente fino a che tutta la Lombardia è stata coinvolta questo per dire che la comunicazione dei numeri ma sapere cosa guardare il valore di incidenza cioè il numero dei casi in sette giorni per centomila abitanti io faccio il chirurgo eh? vi faccio notare sta roba io non mi occupo di queste cose però semplicemente so usare Excel e mi sono messo a farlo e con grandissima mia sorpresa ancora dopo 18 mesi la gente è venuta a leggerli da noi, cioè, perché d'altronde dove altro c'è? Quindi eh, cominciamo a chiederci eh, quali eh, colpe ha eh, la, la categoria dei giornalisti. No, ma, ma, posso, tengo... dire, posso dire una cosa? Come no? no poi... Ognuno poi è responsabile delle cose che fa, quindi vuol dire tante cose che, che, che hai detto. Che hai detto no. Ah, no, non ce ah, l'avevo ah, con no, te. No, no, ma figurati. Ma figurati. No, e, e, occhio che i giornalisti poi sono anche quelli che fanno le comunicazioni istituzionali, no? Quindi è giusto, è giusto, è giusto il, il, il, il rilievo che, che fai però i giornalisti non sono solo quelli che stanno dall'altra parte della, della, della, della, della conferenza stampa no? sono anche quelli che stanno da questa parte allora, perché quei dati scorporati analizzati così non vengono forniti direttamente dal giornalista che cura la comunicazione di, del Ministero della, della Salute? per, per dire, eh, no? certo, allora no, perché, perché poi adesso però se lo poi faccio un po io dopo lo un po dopo no, se lo fai tu, infatti tu lo, lo fai se lo faccio io lo può fare anche il Corriere della Sera, Repubblica no, no, Rai News 24, Radio Capital non c'è dubbio, cose allora, che io se, se vogliamo Scusate della sicurezza dei giornalisti, guarda, sfondi una, una porta aperta. Questa risposta posso, posso inserirmi? Scusa, certo. questa risposta posso darla io, eh? perché è la stessa informazione che quando succede qualunque tipo di tragedia, la prima domanda è quanti morti e tu stai ancora lì dicendo guarda, non lo so, stiamo cercando, allora sono dieci? No, non sono dieci, allora sono dodici? No, non sono dodici, non lo sappiamo, possiamo dimensionare e va nel discorso che diceva no. eh, il professore prima, il dottore prima, cioè Siccome bisogna dare la notizia, allora anche la comunicazione istituzionale si piega a un certo punto. Ma questo è un errore. Questo dopo 18 mesi possiamo dire che è stato un errore. Possiamo dire che è stato un errore. Perché uno può dire, io, se... io quanti sono? Non lo so. Non lo so. No, e' dico, non lo so. È un, è stato un errore come un errore. E questo lo dico perché ci combatto quotidianamente ad ogni emergenza la battaglia del numero di chi ha perso la vita. È una battaglia anche... Eh, al di là del covid, è proprio un'impostazione, è come quando c'è un terremoto, la dinamica tra il 5.8 e il 5.7, polemiche, ma avete detto che era 5.8 e invece 5.7, Io dici guarda c'è un problema di tecnica, un, quella è una magnitudo momento, ecco dato falso, ma che te frega a te se è 5.7 5.8, andiamo a vedere quello che è successo, c'è cioè, una sorta se di, non voglio difendere nessuno <coughs> e nessuno sta accusando nessuno perché non è un problema del giornalista, è un problema della morbosità generale di tutte le categorie di dare l'informazione e quella informazione e diciamo, la devi dare. No, direttore, diciamo che, diciamo che quando succede. Quando, no, no, ma va bene, ma è giusto così. Eh, L'avevamo costruito proprio che, che fosse una cosa dialogata. Eh, dic, diciamo che eh, fa, fa parte, come dire, se, se volete, anche della curiosità umana o dell'impattività, sapere se succede qualcosa, che tipo di effetti ha prodotto. No, no, ma, se... ma qui no, non stiamo sì. dicendo che non bisogna dare le notizie, stiamo no, dicendo no, no, ma no, ma che bisogna dare la no... Il contagio non è un'oscillazione, è una macchia olio, mm. ok? Basta semplicemente fornire il dato che maggiormente rappresenta il contagio, che è qualcosa di continuo, che poi scende se scende continua a scendere non è che il giorno prima saliva, poi il giorno dubbi, dopo scende, dubbi. poi di nuovo sale cioè, in ah. termini anche di competenze questa perché è questa è cosa, di... cosa ha disorientato tantissime Tantiss persone tantissime persone po, adesso per passare ha le... concluso? A concluso? Sì, sì. Eh, no. No, no, grazie eh, Aggiungiamoci che adesso come dire, in, questo, in questo intreccio, cioè la comunicazione istituzionale, la comunicazione medico-scientifica, non l'abbiamo accennata, magari Lombardi adesso a cui passo la parola, che credo che sia eh, siamo entrati in, in, in pieno nella, nella sua materia, eh, c'è la comunicazione politica, perché poi bisognerebbe anche pensare quanto la politica a, a, il, il, ca, il caso del Tribulzio che Pregliasco conosce bene eh, eh, eh, da questo punto di vista è, è stata un, un, una, una cosa eh, che, che grida vendetta detto, il, il terrorismo che è stato fatto contro gli operatori del, del, del, del Tribulzio per quello che succedeva dentro il Tribulzio professor Lombardi, Ricordo che è sociologo, de, de, sociologo della Cattolica, dirige la scuola di giornalismo e però è anche un esperto di, appunto, di comunicazione, del conflitto e di comunicazione mondiale, direttore di It's Time. Prego. Sì, eh, molti di, di loro mi ricordano perché per dieci anni ho diretto la scuola superiore di protezione civile in Regione Lombardia, dove da 30 insegno crisis management della comunicazione. Quindi forse... Si rimandano più a, a, a questa, la, la, anche se ho i capelli lunghi una spanna in più rispetto a quanto mi ricordate due anni fa. No? Eh, molto interessante quello che state detto e, e, e io non posso che continuare a, ad affermare la mia piena fiducia in Fabrizio Curcio finalmente, che, che ha detto delle cose verissime, durissime, con tutta la tensione che che è necessaria nel ruolo istituzionale che, che ricopre. Lo apprezzo tantissimo. Io libero da queste cose, sono molto più, più brutale e, e voi lo sapete, no? Poco da fare. Eh, I 18 mesi della comunicazione del Covid sono stata la più deleteria delle comunicazioni di crisi a cui abbiamo mai assistito. Le cui ragioni si alternano tra l'incompetenza e la criminalità. Dipende, no? Sono, possiamo scegliere tra le, due, tra le due questioni e qui entrano in gioco un po' tutti, chi aveva la responsabilità di orientare eh, le scelte, chi governava la crisi, chi la crisi eh, la comunicava, eh, indubbiamente i giornalisti e quel mondo fondamentale che è, è il mondo della scienza che aveva un ruolo importante per comunicare. La protezione civile in quel contesto è stata l'amico Agostino, che è mi perdoni, un po' l'utile idiota in, in certi momenti di altre dinamiche che le, andavano, che, le andavano, che le andavano sopra. Giustamente il direttore ha ricordato che è stato un evento unico, è vero. O oh, noi ogni volta le nostre procedure prevedono un'area sicura e un intervento in hotspot. Qui non c'erano non vittime. Partite da questo presupposto. Per la prima volta nella storia degli interventi non esistono non vittime. Quindi non abbiamo una safe house. Tutta la prospettiva con la quale abbiamo costruito procedure non funziona più. Questa è una prima considerazione importante. La seconda considerazione importante è che non è vero che non avevamo le procedure. Questo ci interroga. Dall'86 in poi, da dopo Chernobyl, le procedure per la comunicazione di crisi ci sono e sono chiarissime e sono evidenti. Il direttore ha detto una cosa importantissima. Oggi le cose funzionano perché non c'è più dissonanza, perissimo, e perché c'è una procedura stabile. Non c'è più dissonanza. Perché non c'è più dissonanza? Perché quel evento unico è stato indubbiamente sottostimato e nella sottostima di quell'evento si è cercato di sfruttarlo indirizzandolo rispetto a quello che fosse l'utilità non di gestione della crisi, ma utilità del fenomeno che girava intorno, intorno alla crisi. Questo è, è, è un dato ed è così che nasce la governance istituzionale della, della, uh, della pandemia. Um, in questo entra sicuramente in gioco quello che noi sapevamo essere un tesoro incredibile, che è la comunicazione scientifica. Tutti voi avrete con me discusso delle ricerche che si fecero a cominciare negli anni 90 no? su questo, dove appariva chiarissimo che gli scienziati, coloro i quali vestissero un qualunque camice bianco, un cappello duro, quel che intendo un caschetto, erano quelli che non avendo interesse nel particolare, nella cosa, bucavano il video purché non entrassero in contenzioso tra di loro. È stato sconvolgente quello che è stato fatto, è stato artatamente fatto di costruire delle tifoserie mettendo in gioco tra di loro gli scienziati che indubbiamente non erano d'accordo. Ma la comunicazione di crisi non chiede di essere tutti d'accordo chiede di capire quali sono quelle minime cose su cui tutti possiamo essere d'accordo per dare una visione univoca, dunque non dissonante a un pubblico che è vittima di una situazione nella quale dobbiamo costruire quella resilienza nel pubblico perché almeno se la cavi da lì al prossimo step comunicativo che abbiamo già preventivato. Altrimenti non andiamo da nessuna parte. Mentre chi doveva governare la cosa ha costruito tifoserie. Lasciamo perdere poi virologi o quant'altro che immediatamente hanno vestito pa vest Paillette e tacchi alti e hanno giocato a fare le subrette. Cazzo, per la prima volta in televisione non ne uscivano più e hanno cominciato a confrontarsi l'un l'altro. Su questo i giornalisti indubbiamente hanno giocato tantissimo, ma fa parte del loro lavoro. Eh, io sono il primo... A dire come direttore della scuola del giornalismo e a richiamare il tema della responsabilità è fondamentale perché è alle radici del problema del giornalismo moderno. Il fatto di nascondersi dietro all'idea che siccome è un'informazione devo darla, a me non interessano gli effetti. Sciocchezza, è una forma di deresponsabilizzazione pericolosissima nella quotidianità. Nel crisis management della comunicazione è ancora più terrificante tutto questo perché noi sappiamo che la comunicazione di crisi è una strategia, cioè ha un obiettivo specifico che è quello di aiutarti a sopravvivere, al meglio a cavartela. Quindi la responsabilità c'è e è durissima, ma se loro non ce l'hanno, io istituzione che ho il dovere di governo li richiamo a quella, è mio compito farlo. Scusate, abbiamo parlato per vent'anni o trent'anni, prendendo ad esempio l'ESP, il piano di intervento della grande città di Londra in situazione di emergenza, dicendo come, dal 1995, attivato poi coi bombaroli del 2005, come media istituzioni devono tra di loro coordinarsi per risolvere un certo tipo di problema. Non l'abbiamo mai fatto. Ma abbiamo sempre sottolineato la necessità di coordinamento. Abbiamo anche dimostrato il fatto che in fin dei conti, se noi provvediamo all'informazione giusta come istituzione ai media, i media sono solo felici perché è come se noi regalassimo i panini fatti al panettiere che deve venderli. Quindi i media vanno a riempire, come sempre è, dei vuoti rispetto a dei bisogni che qualcun altro avrebbe il dovere di riempire. Su questo ci interroghiamo allora con le istituzioni di governo, che sto separando dalla protezione civile, che è uno strumento rispetto a chi ha il compito della governance. Sto sicuramente sottolineando di più la responsabilità dei media, che d'altra parte hanno fatto il loro lavoro, anche se in certi contesti, Business-business non è più accettabile, il proprio lavoro deve essere rivisto alla luce di un bene comune, ma forse questo è un tema culturale che manca, che manca da noi. Chiudo per non andare oltre, ormai si fanno ore di questo, su un altro punto che trovo importante, che è attenzione perché mi hai stimolato su comunicazione istituzionale, comunicazione politica, tutto questo è vero, ma la comunicazione di crisi è ancora altro. Purtroppo siamo sempre all'interno di, di quei circuiti per cui si dice ancora che si nasce imparati a comunicare, è una cosa empatica. Non è vero, balle. La comunicazione si apprende, è una scienza e ogni comunicazione ha delle sue specificità. La comunicazione di crisi non è né politica né mediale né, ist né istituzionale né altro, è comunicazione di crisi e ha delle specificità molto molto chiare, soprattutto in un contesto sollevato ancora da, da Fabrizio Curcio è che fa la grandissima differenza, l'unica vera grande differenza con Chernobyl che è una completa, una completa diversa struttura della comunicazione perché oggi siamo in un mondo digitale, allora vivevamo ancora in un mondo analogico e la digitalizzazione ha, richiede competenze in-out completamente diverse, sulle quali sì è necessario, è necessario riflettere. In questo momento, ed è l'utilità di questo convegno, e quelli su cui vorrei ci si soffermasse ancora, non è più quella, come abbiamo fatto finora, di evidenziare dei fatti, per le cose che non sono andato bene, ma credo che sia doveroso e richiamare le responsabilità per trovare le soluzioni, perché eh, possiamo aspettare altre crisi simili. E comunque, se anche non crisi simili, in termini di stressore che la generate, comunque una esperienza comunicativa, che come sappiamo l'esperienza, non si può fare delete, cancellarle, un'esperienza comunicativa che va a segnare Qualunque comunicazione di una crisi, indipendentemente dallo stressore, nel prossimo futuro. E questa è una riflessione che per chi si occupa di protezione e difesa civile, che credo sia importante da cominciare a portare avanti a bocce ferme, con calma, ma senza aver paura di sollevare, eh, sollevare insomma, veli in questo momento. Grazie, prof... Grazie professor Lombardi. Eh... Un altro esperto di eh, gestione e di comunicazione della crisi, Luca Puleo, Puleo eh, che è anche responsabile di AMPAS Lombardia e quindi diciamo, ha la duplice, una duplice competenza. Da una parte eh, l'expertise sulla, su sulla comunicazione e dall'altra, però, è anche un volontario che ha gestito, che ha gestito la, la crisi di questo anno e mezzo nella regione più maggiormente colpita. Perché, era, perché come giustamente. Dice Spada è la regione che ha almeno il doppio degli abitanti del Lazio, quindi gioco forza, statisticamente non poteva che essere così. Sì, aggiungo una, una cosa a quello che stava dicendo adesso il professor Lombardi, che è giustissimo ed è uno dei motivi per cui abbiamo organizzato questo incontro con queste modalità, con queste tempistiche, cioè adesso e con questo argomento. La crisi, l'emergenza, non finisce quando abbiamo tirato fuori l'ultima persona dalle macerie per fare un paragone con il terremoto che tendenzialmente è da letteratura il caso magico e chiaro per un'emergenza un nazionale di protezione civile. Non finisce quando la polvere si è posata. Quello è la fine del fronteggiamento dell'emergenza, della fase acuta. Ma ci sono delle azioni che vanno fatte prima, si dice in tempo di pace, quando la crisi non c'è ed è la coprogettazione. La coprogrammazione, la formazione, l'informazione dei protagonisti, degli attori e della gente. Sì, sì, e della gente che è l'utente finale del nostro intervento e ci sono delle azioni che si fanno dopo. Questa che stiamo facendo oggi è un'azione che si fa dopo. È quella che nel mondo latino e nel mondo italiano c'è sempre un po' paura a fare, perché come stava adesso dicendo il professor Lombardi, quando bisogna fare un debriefing, quando bisogna fare un'analisi di cosa è andato bene o di cosa non è andato bene, c'è sempre la paura che si voglia individuare di chi è la colpa e si voglia indicare un dito. Quando queste cose si fanno anche nei processi aziendali, che al loro interno hanno le divisioni di risk management, le grandi multinazionali nelle sedi italiane, ci sono i dirigenti che si nascondono sotto il tavolo, perché creano la paura di... Essere tacciati come responsabili. No, questo è un processo formativo che deve servire per la prossima crisi, come si stava dicendo. È un ragionamento che deve basarsi sul passato, cioè su quello che è successo, per prendere delle informazioni, degli indirizzi utili per la crisi futura, per fare in modo che ricordandoci che ogni crisi è diversa da un'altra, ma ci sono delle costanti comuni nella propria gestione, la prossima volta non si faccia in questo modo. Quindi l'importanza di quello che stiamo facendo oggi e anche del, del dibattito che c'è è proprio frutto e figlio di questo. Deve dare questo risultato. Aggiungo un'altra cosa che mi ha stimolato dalle, dai vari interventi che ci sono stati. Tu hai fatto una domanda iniziale che era un elemento della comunicazione che è andato bene e un elemento che poteva essere migliorato, dico io. Un elemento che è andato bene, a mio modesto modo di, parere, di, di vedere, è che le informazioni in Italia sono girate. C'erano, poi magari non si riuscivano a vedere bene venivano presentate in una modalità che poteva essere migliorabile, doveva essere migliorabile. Ma c'erano. Voi ricordate, non dimenticate che ad oggi, noi per esempio, non sappiamo ancora cosa sia effettivamente successo in Cina. Che è il motore di questa epidemia. E pensate se una corretta e trasparente informazione di quello che stava succedendo, che era successo nell'autunno del 19, fosse giunta all'Organizzazione Mondiale della Sanità e fosse stata trasmessa o fosse giunta alle cancellerie dei nostri stati, noi a dicembre e gennaio avremmo potuto impostare un'attivazione, una realtà di lavoro completamente diversa e se pensiamo in piena pandemia alle posizioni e torniamo sul ragionamento della responsabilità anche politica, per esempio pensiamo al Brasile e al presidente brasiliano e alla posizione che ha tenuto negazionista fino a un certo punto Cosa ha comportato in termini negativi per il proprio paese e entriamo anche in democrazie occidentali, pensiamo agli Stati Uniti e alla Gran Bretagna, torniamo indietro, come diceva eh, Curcio, noi ci fossilizziamo su quello che è successo ieri ma ci dimentichiamo quello che c'era l'altro ieri. Ricordiamo il diverso approccio che c'è stato anche su questo tema dalle varie cancellerie internazionali. L'Italia ha avuto un approccio da un punto di vista medico, da un punto di vista sanitario e di conseguenza anche istituzionale che soprattutto nella prima ondata è stato un approccio, a mio modo di vedere, efficace. E in questo anche nella capacità di far, di far circolare le informazioni, seppur veicolate con modalità che indubbiamente sono da migliorare. Un aspetto negativo è proprio questo. E come si stava dicendo, la capacità di non saper riconoscere i diversi stili e i diversi livelli della comunicazione. Degli scienziati e degli addetti ai lavori hanno delle modalità di dialogo tra di loro che sono normali nel loro mondo accademico e ci sta che ci siano degli scienziati che a fronte di un virus sul quale non si sapeva praticamente nulla si confrontassero anche portando posizioni opposte questo è un, modo, è un modo scientifico anche di lavorare ma è chiaro che nel momento in cui io uso questa modalità di linguaggio parlando con la gente comune o io spiego il metodo che sto utilizzando o la gente non capisce o la gente pensa esattamente il contrario cioè ma non sono d'accordo nemmeno loro e allora vuol dire che proprio o ci stanno dicendo bugie, non ci stanno dicendo la verità, oppure sono talmente col sedere per terra che non sanno nemmeno loro cosa dire. Se a questo aggiungete il fatto di quella bulimia o di quella infodemia, cioè di quella necessità di dover per forza dare delle informazioni, ecco che si arriva in un cortocircuito in cui siamo stati una nazione in cui le informazioni c'erano le informazioni venivano date in cui c'era un governo e delle istituzioni che, efficaci o non efficaci, non entro in questo, ma hanno saputo prendere delle misure fin da subito che parlavano con una lingua sola, a differenza di altre nazioni in cui c'è stato un grosso conflitto nelle cose da fare, a fronte di questi elementi positivi e poi ce ne sono stati altri, quali questi negativi. Dopodiché... La responsabilità di Fabrizio, in quanto virologo, che parla con un linguaggio e si confronta con Bassetti e hanno delle posizioni leggermente diverse, dove si ferma? Cioè, dove si ferma la responsabilità sua nell'usare quel linguaggio o nella capacità di filtraggio da parte delle istituzioni che devono dire, va bene, voi siete degli scienziati e avete detto la vostra, adesso parliamo noi e diciamo la nostra versione. Quindi questi sono elementi, secondo me, che sono fondamentali e che ci fanno dire come indubbiamente da questo noi possiamo cogliere degli insegnamenti per domani. Grazie, grazie Luca. Eh, abbiamo tempo per, per 5 minuti a testa per un secondo giro. Partirei da Fabrizio Fregliasco, eh, continuando, continuando il, il nostro dialogo. Eh, mi verrebbe da chiedere... Una ma adesso faccio l'esempio Luca Puleo ha, ha citato Bassetti potremmo citare, citare chiunque ma ne, nella comunità scientifica prima di salire nel palcoscenico non c'è un momento, uno spazio, non c'era non ci potrebbe essere di confronto prima ma anche semplicemente una telefonata con Bassetti andiamo tutte e due a, a, a stasera alle 7, <ride> occhio, occhio a quello che, che, che diciamo. Beh abbiamo una chat in realtà tra, tra di noi effettivamente, una chat che ci serve più che altro per diciamo coinvogliarci delle, dei materiali, delle, degli articoli e sono un po' scambi di figurine, tra virgolette di termini appunto di articoli e di informazioni che ci derivano ed è sicuramente stato un elemento utile eh, nell'ottica poi effettivamente ognuno di noi è stato coinvolto in modo del tutto indipendente quindi senza una strutturazione e poi anche qui con questa diciamo difficoltà di, eh, di costruire una, uh, una comunicazione in modo organico direi che l'elemento è, è stato quello di eh, questo un, un mo unico motivo unico argomento da affrontare eh, rispetto a qualcosa che ci spaventava ecco, ribadisco un po quel concetto di prima che, che è questo cioè tutti angosciati spaventati e sulla base di questo la comunicazione, diciamo così, generale è quella di, di far prevalere quelle notizie negative. L'esempio macroscopico è quello della vaccinazione e, e degli effetti negativi della vaccinazione che ci sono e non si possono che negare perché i vaccini non sono caramelle. Però anche qui no, l'elemento positivo, del, del vantaggio oggettivo che stiamo misurando perché siamo qui sostanzialmente in questa sala ancora con le mascherine, con un po' di attenzione, ma ci siamo e siamo in una magnifica occasione anche di confronto e di toccare con mano gli strumenti, le strumentazioni per l'emergenza e la protezione civile, quindi questo Reas che ci accoglie ringraziamo per questa Opportunità è elemento che è stato determinato dalla vaccinazione. Questo però è elemento difficile da far passare per quello che è un problema generalizzato fin da Jenner nel 1800 dell'approccio della prevenzione, perché finché abbiamo un mal di testa feroce ingurgitiamo qualsiasi cosa e accettiamo quel rischio beneficio. La vaccinazione è qualcosa che appunto è stata... Diciamo così, non supportata nel modo adeguato ed è stato elemento che ha concentrato poi gli aspetti delle tifoserie, che è l'elemento emergenziale. No? I, I vari onde della negatività sono state, non c'è vaccino antinfluenzale, non ci sono mascherine, eh, no? vediamo eh, punti fermi no? delle, delle attenzioni. Eh, non c'è il vaccino oppure c'è e non ce l'hanno gli altri, lo vogliamo prima, lo vogliamo dopo e, e, e poi ora un elemento che, che non è facile da comunicare. In questo senso io dico c'è stata una comunicazione che è in, forse impossibile da, da coordinare, aveva ragione, ha ragione Luca, Noi la trasparenza c'è, la comunicazione c'è, la difficoltà è l'interpretazione e io dico il ruolo dei social che sono quelli che hanno devastato, come dire, anche poi gli effetti, perché eh, i social sono sostanzialmente, volutamente, ne emergono anche testimonianze in questo senso, legate a una comunicazione che è divisiva, perché solo così si fanno like, solo così si fanno comunicazioni e si è persa quell'autorevolezza istituzionale. No? Che, eh, che è difficile, perché eh, il medico fuori dal coro in questo momento va di moda, perché diventa un testimonial che è quello che dice la verità, <ride> è quello che risolve il problema, che dice che c'è la cura ed e appaccate di farmaci che fanno solo male e, e non permettono la, la guarigione perché è vero poi questa patologia questa difficoltà comunicativa di base è una patologia banale quasi un'influenza alcuni colleghi erano stati contestati in questo senso ma proprio perché la comunicazione ha enucleato nel loro ragionamento questo aspetto che è vero è una parte della verità la patologia nella stragrandissima maggioranza dei casi è banale. Purtroppo, percentualmente, a seconda della dimensione complessiva del dato della presenza della di una massa di soggetti che si sono eh, malati e, e infetti, determina de, delle situazioni pesanti. E da qui davvero la difficoltà di, eh, di poter dare una, una risposta, una risposta che sia, come dire, non di rassicurazione, o di, ma lo diceva Lombardi prima, di comprensione della resilienza. Ecco, Su questo io non ho idea come, come poter realizzarlo in un'ottica democratica dove tutti devono e possono parlare. Per cui adesso va di moda no? metterci a confronto non più fra esperti, ma fra chi è eh no, la parte de, del della scienza ufficiale e, e qualche fuori di testa fra i colleghi oltretutto è drammatico questo che però no, vengono eh, come dire, messi in evidenza perché hanno delle idee balsane e, e usano farmaci per i cavalli per sì, curare e, la patologia. E, e, e fanno ascolti e, e, e fanno ascolti. E, e, e fanno ascolti. Fatto, no? e, se poi uno si può anche imparare, cioè, imparare anche a dire di no eh, eh, certo. cioè, a, a, a un certo punto. <ride> il, il, Fabrizio Curcio, eh, anche 5 minuti assolutamente liberi anche di fare una, una, una riflessione finale rispetto a quello che ha messo, ma mi una cosa, ehm, no, scusate non volevo dire altre due cose, uno che è un altro elemento che, di cui bisogna tener conto to tornando indietro è che quella, quella fame di notizia è altrimenti dal fatto anche che eravamo tutti a casa e tutti attaccati al computer. Eh? Una, una, situazione del genere, una situazione del genere, è carica di ansia anche a chi queste risposte deve dare, quindi mi rendo conto della difficoltà. E, e l'altra cosa che spesso, poi dire, chi, fa, chi fa il mio lavoro lo, lo sa, i meccanismi di ingaggio, soprattutto all'inizio, i meccanismi di ingaggio diciamo, dei, degli esperti, erano meccanismi di ingaggio rispetto al numero di telefonino che tu hai nella tua agenda, eh? molto banalmente, non c'era uno screening dal punto di vista della competenza, della competenza scientifica. Quindi eh, eh, Fabrizio Pegliasco, presidente di Ampas, aveva una, una serie di, di, di relazioni che gli hanno, eh, poi essendo un virogo, no, e così, e così è, è, è, è, è stato peraltro. Quindi forse un, un ragionamento anche sul, no, si, si, è, parlato, Curcio, si è parlato di, di formazione, adesso che, che le cose si stanno un po' calmando, forse eh, come dire un, un, fa, fa favorire un, anche un contatto oggi con il mondo de, de, della comunicazione in modo tale da prepararsi a, a una prossima, una prossima emergenza de, eh, eh, può essere pandemica ci dicono che, che, che potrebbe tornare per essere più preparati e avere anche come dire, un, un dialogo forse anche, anche più sereno più, più, meno ansiogeno. Allora eh, grazie perché la discussione è veramente stimolante, ci sarebbe bisogno di 16 giorni chiusi qua dentro, poi ne rimarrà solo uno, come diceva quel famoso film. Io eh, per rispondere alla sollecitazione faccio riferimento un po' a quello che diceva il professor Lombardi eh, quello che diceva Fabrizio Pregliasco. Cioè noi dobbiamo metterci eh, d'accordo sul fatto che eh, al netto della pandemia la comunicazione scientifica di per sé è affetta da una certa incertezza. Perché la scienza ha una sua incertezza e tra le altre cose questa incertezza è variabile, non è una percentuale variabile. No? Ma qua non c'è bisogno della pandemia, basta gli avvisi meteo, che per anni no? <ride> si comunica: stavolta ci hanno azzeccato, stavolta non ci hanno azzeccato. Non è una questione di azzeccarci o non azzeccarci, è che i modelli con i quali alcuni fenomeni vengono previsti in alcuni casi convergono e quindi l'incertezza è minore e quindi è maggiore la possibilità di azzeccarci altre volte i modelli non convergono e quindi quella percentuale di incertezza è maggiore e quindi c'è la maggiore probabilità che tu possibilità che non ci azzecchi. Allora questo tema dell'incertezza e della comunicazione ma mica riguarda solo il virus se noi mettiamo insieme 10 eh, professori che si occupano di sismologia avranno dieci posizioni diverse che nella pianificazione riesci in qualche modo a mettere insieme dopo 170.000 riunioni esce fuori il famoso verbale condiviso, <ride> nella gestione emergenziale e qua vorrei tornare ad un punto cruciale o tu ti eserciti pianifichi e quello che noi abbiamo imparato per esempio con la Commissione Grandi Rischi, cosa fa la Commissione Grandi Rischi, divisa per vari settori, si confronta sulle tematiche scientifiche, quotidianamente si sono i contatti e poi quando c'è la crisi sono persone che comunque si conoscono, comunque magari mantengono la loro posizione anche diversa da un punto di vista scientifico, ma arrivi ad una sorta di comunicazione che in qualche modo Può essere utilizzata da chi deve prendere decisioni operative in un certo senso e poi politiche se ci sono delle decisioni politiche da prendere ma questa roba è una roba che si pianifica come diceva il professor Lombardi, non è che a comunicazione di crisi noi ci inventiamo, c'è una scienza dietro questa roba è una scienza che anche come dire ha seguito anche le disgrazie del nostro paese non sta a me sottolineare anche le alterne fortune della cosiddetta commissione grandi rischi che non è un caso che noi oggi abbiamo per esempio in una forma proceduralizzata molto chiara e molto netta con una forma di confronto con il dipartimento di protezione civile poi c'è una forma chiusa la parte scientifica si confronta da soli proprio per evitare le cosiddette contaminazioni no? Dice allora mi hai condizionato nella mia scelta ci si confronta noi usciamo fuori parte operativa la scienza si confronta ma non è che si confronta un pomeriggio è una commissione che lavora periodicamente dopodiché quel risultato scientifico con quella sensibilità operativa viene presentata alla parte operativa e quindi se c'è necessità non sempre c'è necessità alla parte politica allora io credo che se noi vogliamo come dire fare un passo in avanti no? delle best practice, eh, chiamiamole come ci pare, noi dobbiamo dire anche su questo tipo di rischio va pianificato l'incontro della scienza e allora se c'è un settore che si occupa di sismi, se c'è un settore che si occupa di vulcani, se c'è un settore ci dovrà essere un settore che si occupa anche di questi temi perché non si deve trovare di nuovo ad improvvisare senza procedura perché quello è quello che è accaduto e in questa mancanza di procedura fa la cassa di risonanza il social. Se c'è una procedura, se c'è un ente no, che poi in qualche modo è stato individuato con il CTS che però è stato messo in una procedura costruenda, quindi in qualche modo anche con degli strani bypass, no, il CTS che si esprime sì. eh, su Sanremo, no, uno dice... Ma boh, che allora dobbiamo... sì, anche sulla composizione del CTS, no, ma, CTS. ma adesso no, non voglio entrare su questi temi perché appunto se no facciamo le critiche delle critiche. Noi dobbiamo prendere questo che è successo, razionalizzarlo, capire che può risuccedere su questo tema o su altri o su altri, anche più classici. Noi oggi abbiamo un vulcano che è vulcano che è in condizione gialla, significa che alcuni parametri si sono modificati e i, i vulcanologi del nostro paese stanno discutendo su quello che può essere un'evoluzione nel lungo termine, nel medio termine, c'è un ragionamento scientifico che poi, e qua la cosa importante secondo me, il vero punto della comunicazione è che deve arrivare al cittadino per aumentare anche il proprio senso di responsabilità, perché alcune volte eh, il tema rassicurazione è un tema antipatico per chi assume responsabilità, qua non c'è da rassicurare nessuno. Qui c'è da dire, noi pensiamo che questo sia il fenomeno, c'è questo margine di incertezza, noi ci assumiamo alcune responsabilità, tu cittadino ti assumi le tue. Qua allora facciamo come dire, un processo virtuoso in cui ognuno fa il proprio pezzo in un meccanismo complicato, se no il cittadino aspetta che qualcun altro eh, dia le indicazioni, chi dà le indicazioni non è strutturato per darlo e quindi... Eh, la morbosità generale, comune, costante e continua, alimenta questo processo e noi usciamo in un processo di comunicazione devastante. Credo che una buona esperienza sia dire, qua non stiamo a mettere i voti a nessuno, facciamo una fotografia dell'esperienza, abbiamo un'esperienza addirittura mondiale perché abbiamo un'esperienza mondiale e ragioniamo su come strutturare il governo dell'incertezza. Chiudo dicendo a me è sempre, non vorrei fare un paragone medico, perché non, a me mi è sempre stupito, no? ma, ma anche prima della pandemia, quando, con, con, i, con gli avvisi meteo, noi accettiamo che se c'è una radiografia tu vai da 12 medici e ti danno 6 risultati diversi, no? Io so, chi ti vuole operare, chi fa l'infiltrazione, e, e sono tutte, fin quando uno poi, quello lo accettiamo, però poi arriva il bollettino e voglio sapere domani alle 5 se piove o no, e diventa c'hai azzeccato o non c'hai azzeccato. Allora in alcuni campi noi accettiamo l'incertezza anche collegata alla responsabilità perché il medico guarda quella radiografia, sto semplificando, e si assume responsabile di dire guarda se tu vuoi essere un mio paziente per me questo è il percorso, lo, lo ritengo assolutamente legittimo, lo ritengo legittimo e il, colui che assume la decisione, perché poi dice comunque ovviamente devi decidere te, decide se quell'interpretazione in quel momento gli va bene oppure se si sente più sicuro, no? il famoso rapporto che esiste di fiducia e quindi io non dico, no, guarda, ma convinto più quello perché ci ho parlato, ne ha spiegato di più, ho capito meglio, mi sento più sicuro. Alcune volte noi andiamo a cercare il medico che ci dice che non abbiamo niente però, anche questo c'è da dire, quindi andiamo a cercare tutti i medici e poi no guarda, stai tranquillo, questo è il medico che mi piace, cioè non devo fare niente, non devo fare infiltrazione, non mi devo operare. E allora là nasce il cortocircuito, pensando a questa situazione banale, scusate ho banalizzato, all'ennesima potenza, nasce la rassicurazione del cittadino. Il cittadino non va rassicurato, il cittadino va responsabilizzato nella maturità del cittadino. Alcune cose le conosciamo al 100%, si fa così perché è sicuro, altre cose, il più delle volte c'è una percentuale, io ti dico, come viene scelta, no? il famoso discorso del vaccino, l'ha detto anche Fabrizio Pegliasco, non è che il vaccino non ha, come dire, una controindicazione, evidentemente sulla larga scala si fa, come dire, la percentuale numerica, banale, poi dice sì, ma se capita, capita a me, eh, lo so, però chi prende decisioni, su uno Stato, su un popolo, su un gruppo qualunque elevato di persone, non può che riferirsi a quello che come si suol dire è il bene comune. Quindi io sono fermamente convinto che sulla comunicazione, anche sulla comunicazione come dire, di cui noi oggi non immaginiamo, perché oggi parliamo del virus, ma potremmo avere anche in futuro altre forme di difficoltà, perché è un qualche cosa di nuovo e eh, noi dobbiamo strutturarci secondo come dire, un processo che sia virtuoso, anche perché, e chiudo davvero, noi non avremo mai l'unitarietà di, di comunicazione. Io sarei anche sospettoso, francamente, se io avessi dieci scienziati che mi dicono tutti e dieci la stessa cosa, perché penso, ma avranno tutti approfondito con lo stesso metodo? Oppure quella roba la stiamo vedendo eh, da prospettive diverse? Perché il confronto non è una cosa negativa, eh. È perché anche qua il confronto è una cosa positiva il problema è quando quel confronto diventa scontro e quindi diventa difficoltà di comunicazione grazie Curcio eh, Paolo Spada io ti chiederei anche il futuro di pillole di ottimismo, continuerete a tenerlo aperto, c'è cioè, un momento in cui pensate di chiuderlo, che, che si, si potrà esaurire la sua funzione, o, o come dire, un'esperienza un che pensate di, di tenere, tenere aperta? Poi ovviamente le riflessioni che ritieni di fare rispetto... Ma a è, è collegato un po' al discorso, pillole di ottimismo è nato soprattutto perché si sentiva l'esigenza di una via di mezzo, che per... Tanto tempo è mancato, cioè per troppi mesi la narrazione dei Covid ci dava la sensazione che fosse unicamente focalizzata sul nemico virus. Eh, noi usiamo questa metafora della navigazione tra due scogli. Da una parte c'è il virus che devi cercare di evitare, dall'altra parte però ci sono tutte le ricadute economiche, sociali, familiari, lavorative, psicologiche che ogni volta che sterzi per evitare di andare a sbattere sullo scoglio del virus rischi di, eh, di incappare nel secondo scoglio. Molto spesso nel corso dell'epidemia abbiamo sentito la necessità di ricordare anche eventualmente l'istituzione che esiste una via di mezzo, che non c'è per forza bisogno di essere un negazionista per però ridimensionare il terrore, ecco, per non essere un catastrofista. Ci si, può, mm, ci si può venire un po' incontro. Io ribadisco, ho molta indulgenza in questo momento nei confronti di chi allora, specialmente nel momento più difficile, era al comando capisco che sia stato complessissimo poi non dimentichiamoci che stiamo parlando di una tempesta perfetta cioè questo virus ha avuto questa capacità di essere estremamente invasivo ma nello stesso momento pochissimo impattante sulla salute individuale questo che ha lasciato larghissimo margine di interpretazione no? chiunque dicesse qualcosa non aveva mai completamente torto su questo virus. Quindi il, il problema comunicativo, parliamoci chiaro, non lo risolviamo certamente stasera, da nessuna parte nel mondo è stato gestito in modo perfetto. No? Probabilmente da noi è stato fatto un, un ottimo lavoro, complessivamente. Non solo dal punto di vista comunicativo, anche proprio dal punto di vista della gestione. Secondo noi talvolta eccessivamente prudente, quindi nella navigazione tra i due scogli, eccessivamente attento a non sbattere contro il virus e un, po un pochino dimentico degli aspetti psicologici, sociali, che noi sui social poi abbiamo dovuto affrontare. C'è cioè, tantissima gente che è rimasta chiusa mesi e mesi col terrore del virus. Eh. Eh, ci sono bambini che, che, che sono stati distrutti psicologicamente ecco qu qualche volta l'aspetto comunicativo è anche sostanziale noi per mesi abbiamo continuato ad avere delle politiche per esempio di isolamento del positivo le più restrittive rispetto a tutto il resto del mondo ancora adesso abbiamo alcune, alcuni aspetti che fa fatichiamo a, a lasciarci alle spalle però nello stesso tempo io mi dico certe volte sono contento, viceversa, di essere in Italia, perché in Italia comunque abbiamo gestito anche questa fase di ritorno verso la normalità con molta attenzione, con molta cautela, e ci siamo fatti carico della protezione civile, secondo me, in maniera molto coerente con la nostra natura, eh, con, con, con i nostri valori. Altri paesi del nord Europa, per esempio, sono stati molto più easy, okay? eh, tollerano molti più morti al giorno, parliamoci fuori dai denti, no? perché qui si tratta di stabilire ormai cosa riteniamo tutti quanti accettabile noi ritenevamo accettabile la coda di decessi che segue ogni ondata epidemica influenzale. Nessuno, nessuno si sognava di imporre mascherine o distanziamenti avevamo il vaccino, manco lo facevamo figuratevi ritenevamo accettabile che 8-10 persone all'anno decidessero a seguito di quell'epidemia quell e altrettanto dovremmo fare questa volta ecco, in Italia secondo me siamo stati molto prudenti però tutto sommato io sono contento cioè penso che eh, questa fase in particolare eh, stia rendendo giustizia complessivamente a una gestione, a una gestione anche comunicativa. Grazie. L'abbiamo ricevuto accettabile, anche perché probabilmente fino ad oggi non, non lo sapevamo. Questi, questi dati degli, anche degli 8-10 mila di, di, di morti di influenza all'anno. No, no, no, non lo sapevamo. No, no, noi lettori. Voi medici sicuramente lo sapevate, però non è un, un, dato, un, un dato che mentre i 135.000-140.000 morti di Covid, se usciamo di qua, lo sono tutti, se usciamo di qua o anche stando qui dentro chiediamo quanti sono i morti di, di influenza all'anno, quanti sono i morti di cancro, cancro all'anno, probabilmente non lo sappiamo. Io sono andato a Vermeule per, per, per avere dei termini di paragone, che sono molti di più dei de, de morti, de morti di Covid che, che sono stati nell'ultimo anno. Però per, questo termine di paragone è sfuggito è poter, ed è un altro elemento che forse non, non è entrato nella comunicazione per dimensionare cosa, la, la cosa che andava. L'ultima chiusa finale anche a eh, Lombardi e Puleo. Prego prof. Sì, eh, beh, eh, direi che abbiamo fatto dei passi avanti con questo incontro. Eh, in particolar modo eh, il capo della protezione civile ha ben mostrato una cosa di cui sono felice, è che siamo nel momento in cui cominciamo a pensare quello che è accaduto per affrontare meglio il futuro e l'ha chiarito molto bene dandoci dei passi. e questa è una grandissima cosa da sentire soprattutto qui alla, alla Reas, dove siamo tra di noi della protezione civile a parlare. Allora, aggiungo un paio di punti no, tra le cose eh, su cui riflettere, perché finora abbiamo parlato soprattutto di comunicazione, intendendo quella comunicazione che noi abbiamo fatto alle potenziali vittime, ai cittadini, per, per, per aiutarli e per cavarsela. In realtà la comunicazione è molto variegata. Alcune cose le abbiamo, le abbiamo dette, ma alcuni aspetti richiedono un'attenzione particolare. La questione delle infrastrutture della comunicazione, la questione del, del digitale, dei social, è una questione che dobbiamo affrontare come istituzioni a almeno a due livelli. C'è una dimensione culturale rispetto ai social con un divide, una differenza anche generazionale, ma non solo, anche in termini di opportunità, di accesso al, al mondo digitale sulla quale dobbiamo interrogarci e questo è un punto. Ma c'è anche una dimensione istituzionale che è importante e io ho, più volte ho, ho, ho avuto così, relazioni con i vari amici in questo periodo della comunicazione del Presidente di, di Regione Lombardia e, e, e purtroppo questo vale per tutti, quando si parla di social, la comunicazione attiva sui social è ancora strettamente legata a una dimensione che è esclusivamente politica. È molto difficile che una istituzione che ha competenze operative possa entrare nel mondo digitale per fare altro che non ascoltare. Spesso è già tanto se può, no, se può anche solo ascoltare. Oggi è completamente diverso. Oggi noi dobbiamo dotarci di competenze e di strategie come operatori anche della protezione civile, la protezione civile, per essere in prima linea a gestire il fronte della comunicazione del mondo, del mondo digitale. Questo è, è, è necessario e qui ci serve l'aiuto anche della politica che capisce che non è solo una relazione simile faccia a faccia, quella che si uh, avviene nel digitale, che quindi ha a che fare col mondo del, dell'acquisizione del consenso, ma in certi momenti diventa determinante entrarci per fornire orientamenti rispetto a comportamenti che è opportuno ad attivare. Altro aspetto che sottolineerei è che è, è doppio, è la dimensione internazionale della comunicazione. Eh, questo è, è, è fondamentale e che non ha solo a che fare con la comunicazione classicamente intesa. Vi ricordo solo due, eh, due aspetti. Una comunicazione eh, fatta dall'Italia verso l'esterno quando a seguito della prima ondata il nostro paese dichiarò di volersi chiudere per solidarietà in modo da far sì che il virus restasse in qualche modo confinato. No? Che bella cosa. Ma nessuno ha pensato a due effetti, il primo, come ci chiudiamo dentro, ah, è un boomerang interno mostruoso, cioè, pensa intanto ai tuoi cittadini che cosa significa, la quantità, io sono all'interno di numerose reti internazionali, la quantità di chiamate dall'estero, chiedo, ma le cose stanno andando così male in Italia, state morendo tutti che vi state chiudendo dentro? Prima considerazione. La seconda, non so se l'avete notata, i paesi accanto a noi, dalla Francia all'Austria, che immediatamente hanno detto bravi, avete ragione, fatevi così e chiudetevi dentro. Noi intanto circoliamo all'esterno, quindi hanno dirottato tutto il sistema economico ai bordi esterni del nostro, del nostro confine. Ah, però ragazzi, questi sono effetti di una comunicazione da, da disadattati politici che si fa non è una comunicazione. Altro, altro aspetto internazionale, noi abituati a esportare aiuti ci troviamo russi cubani, montenegrini e, al, e, e albanesi americani che sbarcano, che sbarcano da un altro pianeta a portarci aiuto, magari con i camion militari no? che, attraversano, che attraversano il paese, ma il costo, costo del, dell'impatto che questa comunicazione di questi aiuti eh, sul nostro territorio ha portato al morale dei nostri cittadini rispetto al costo, che, il vantaggio che ne abbiamo avuto da questi aiuti, questo è qualcosa che dobbiamo misurare, signore. No? Perché altrimenti tutto questo rientra all'interno di una gestione, ancora una volta, di exploitment, di sfruttamento di, di, di un, un evento per altri fini. Ma il tema dell'internazionale per me è un altro tema estremamente importante, o meglio doppio. Attenzione a, sì, la comunicazione passa attraverso una molteplicità di canali, tra cui quello digitale, e questo è un suo tema, ma anche passa all'interno di una serie di canali che sono il comportamento agito che dobbiamo considerare, quindi ogni tipo di azione sul nostro territorio ha comunque un effetto comunicativo. Che dobbiamo valutare e poi siamo sempre all'interno di un regime comunicativo che va ben oltre il nostro territorio e quindi soprattutto in situazione di stress una comunicazione istituzionale di crisi non può che co confrontarsi anche con interessi specifici del nostro paese che riguardano le sue relazioni con altri potenziali competitor. Questo è un altro aspetto nuovo mai emerso prima che è esploso invece con la pandemia e che porta altro tipo di considerazioni. Sono permesso di lì altri punti sull'analisi, sul percorso che il Capo della Protezione Civile sta facendo. Grazie, grazie Lombardi. Puleo, una anche per te. Impariamo che non si può non comunicare, perché se non comunichi tu lo farà qualcun altro, allora tanto vale imparare a farlo, imparare a governarla la comunicazione invece che subirla. Questo potrebbe essere un po' un riassunto di quello che ci siamo detti, di una comunicazione consapevole con quella responsabilità che ci deve essere a seguito della comunicazione. Lo diceva Prima Curcio, lo sta dicendo adesso il professor Lombardi, facendo l'esempio sugli impatti internazionali, di come alcuni hanno goduto di certe nostre defiance nella comunicazione, goduto in termini pratico, non solo in termini eh, morali, primo aspetto. Secondo aspetto, fatemi chiudere da presidente di Ampas, Lombardia, e quindi... E, e riallacciandomi a una cosa che mi era stata chiesta all'inizio dicendo insomma la Lombardia è stata epicentro sicuramente nella prima ondata con un ruolo chiave e principale dei volontari e delle volontarie del sistema, sia nel sistema di protezione civile che in particolare per la Lombardia nel sistema dell'emergenza urgenza sanitaria, visto che in Lombardia il 98% dell'urgenza e emergenza sanitaria, cioè dei servizi 118% sono fatti dalle organizzazioni di volontariato, delle tre grandi reti nazionali del volontariato, AMPAS, Croce Rossa e Misericordia e Solidarietà. Questo si è riversato di conseguenza anche nella gestione di questa emergenza extraospedaliera, perché questa è stata prima di tutto un'emergenza extra-ospedaliera, che poi si è riversata all'interno dei nosocomi e all'interno degli ospedali. Ma non dimentichiamoci che le persone ci dovevano arrivare in ospedale. E le persone non solo ci dovevano arrivare in ospedale quando stavano male, le persone in ospedale ci dovevano andare per fare le visite, per fare anche quelli che non c'entravano niente col Covid. E non ci potevano andare durante le ondate pandemiche se non venivano accompagnate da personale abilitato e professionalmente capace. E dico professionalmente, non professionisticamente, usando un termine un po' improprio. La professionalità ce l'ha anche il volontario ce la deve avere anche il volontario, non basta la buona volontà, ci vuole la capacità e la formazione. Che questo esercito buono, i 100.000 solo di AMPAS in Italia, i 20.000 di AMPAS in, in Regione Lombardia, 20.000 più 750 dipendenti delle nostre pubbliche assistenze e tutti gli altri volontari dipendenti degli amici di Croce Rossa, Misericordia e Solidarietà hanno fatto una cosa che è fondamentale e che non è risultata tantissimo a livello comunicativo. Hanno salvato tante vite umane. Perché se questo sistema che ci è stato chiesto la domenica 24 febbraio, 23 febbraio, non mi ricordo quando era, due giorni e mezzo dallo scoppio della pandemia, quando nel resto d'Italia non si sapeva neanche di che cosa stessimo parlando. Ricordiamoci questo. Non si capiva neanche cosa sta succedendo in, in Lombardia. La domenica mattina, in una riunione in Regione Lombardia, con i presidenti regionali delle tre federazioni, a dire noi entro 48 ore abbiamo bisogno di 150 ambulanze in più sul territorio. Perché? Perché la gente già oggi, domenica, sta morendo a casa e noi dobbiamo portarla negli ospedali. 150 ambulanze in 48 ore attivate non si sarebbero attivate se non ci fosse stato il mondo del volontariato alle spalle. E l'ingegner Curcio l'ha detta molto bene, e chiudo, è ben consapevole e credo ben orgoglioso, come lo siamo tutti noi, di questo sistema, di questa forza, che è anche una debolezza del nostro paese. Perché? Perché nel momento in cui ci sono bene, ma nel momento in cui non ci dovessero essere più, il paese si trova col sedere per terra. E questo se lo devono ricordare le istituzioni, in particolare la classe dirigente politica a livello nazionale, e a livello locale, nel momento in cui il mondo del terzo settore si trova in difficoltà. Il terzo settore non è antagonista a nessuno, ma rispetta i principi della sussidarietà che sono previsti dalla Costituzione italiana e quindi è una risorsa che deve essere tutelata perché è un privilegio che ha la nostra nazione e che tante, tante altre nazioni non hanno. Sottoscrivo parola per parola, eh, cosa che ha detto Puleo, quindi grazie, grazie dell'intervento. Nel nostro piccolo facciamo, facciamo di tutto per, per, per comunicarla, l'importanza. Adesso chiuderei, lascio veramente i saluti finali al presidente nazionale di Ampas, Fabrizio Pregliasco, al quale vorrei chiedere di poter leggere la chat dei virologi, ovviamente non, non, non me lo consentirà, quindi vi chiedo di fare i saluti conclusivi. <ride> no, davvero un grazie a tutti gli amici che di presenza e sono molti, ma soprattutto i tantissimi in streaming, ma soprattutto direi a chi eh, ha voluto cogliere quest'occasione di eh, riflessione insieme e, come diceva Luca, eh, dell'importanza dell del volontariato italiano, del volontariato, noi siamo Ampas, rete nazionale di 100.000, insieme agli amici, l'ha ripetuto e dobbiamo dirlo sempre, di Croce Rossa e di Misericordia come elemento importante, ma insieme anche a tanti altri, perché poi non ci siamo solo noi, ci sono una costellazione di enti che eh, fanno volontariato e lo fanno in contesti di protezione civile e io credo che l'elemento bello nostro, eh, al di là appunto del disastro che tutti noi abbiamo fatto è che il volontariato ha eh, colto l'occasione di ritornare a fare ciò che i nostri nonni e bisnonni hanno fatto in Italia, una peculiarità bellissima. No? All'epoca non c'era il welfare come lo conosciamo noi adesso e le corporazioni, le misericordie, insomma tutte queste entità, la fratellanza militare fra i garibaldini tornati a... Eh, a casa che non sapevano co come gestirsi la vita dopo quell'elemento, hanno permesso no, di, di dare soddisfazione all'epoca, per quanto possibile, a nuove emergenze. E credo che questo sia un aspetto positivo della tristezza. Posso, posso questa dire sera. su questo, Fabrizio, cosa? Lo, lo dico da osservatore, però ormai, ormai da qualcuno da questo mondo. Per chi conosce il mondo del volontariato, cioè io ho visto in, questi, eh, in questo anno e mezzo la capacità delle tre reti, no? Misericordie, Ampas e Croce Rossa, di lavorare in modo sinergico, che, che non, probabilmente non c'era prima e non era assolutamente scontato. Beh, delle l'ate ce le è, siamo sempre dati, magari, ma, ah, ma no, eh, sono sportive, uh, diciamo, uh, rispetto a ah, ah, Però devo <ride> dire che su no, in questo piano <ride> eh, c'è stata, oh, oh, come una grande, fotografo una grande capacità di lavorare grande, assieme, poi con la protezione sì. civile naturalmente... Quindi, il, questo. Curcio, curcio devo dire anche qui, onore al merito anche nella sua precedente, la prima, la prima esperienza da, da capo del, del Dipartimento su questa cosa è stato sempre, sempre molto attento. No, infatti è stato fondamentale, la, la, il Dipartimento, in chi si è succeduto nella responsabilità, e Fabrizio è un esempio notevole, ha proprio visto l'opportunità no, di avere e, che, che l'Italia ha rispetto ad altre nazioni di un serbatoio, di un palestra, di persone che sono nel quotidiano, sono nel periodo non devastante del, della vita, ma nel quotidiano. Ecco, io credo il messaggio positivo che ci dobbiamo portare avanti è questo, l'opportunità, le difficoltà di reclutare volontari, perché noi siamo stati angeli che, a cui no, venivamo applauditi nel momento dell'emergenza acuta, che poi ci si dimentica, lo dicevano, i relatori prima e poi infastidenti quando si hanno dovuti ritornare a lavorare, molti amici non hanno potuto venire a fare volontariato perché l'angelo va bene ma non è il vicino del, di scrivania o il vicino di pianerottolo che si è esposto eh, in una fase no, acuta ed emergenziale, quindi io spero... Questa ovviamente era un'occasione di confronto non risolutiva ma di eh, ricostruzione di resilienza e di quello che sono e tra l'altro sarà nella prossima settimana, no? fra due settimane, io non rischio. Quella bellissima esperienza che noi come Ampas siamo stati come dire, tra gli ispiratori e ripresa dal Dipartimento che non è passata di moda, sarà un elemento che tra l'altro il sistema anche dei social che abbiamo dovuto costruire e che eh, sarà riproposto in parte in questa occasione, ci pone di fronte di essere attori della prevenzione, del miglioramento, della comunicazione, dell'informazione e, lo ha detto molto bene prima Fabrizio, della messa di responsabilità di ognuno di noi, cittadino, magari anche volontario, volontario in realtà strutturato. Bene Presidente, grazie al relatore, grazie a chi ci ha seguito, buon pomeriggio e buona domenica. Arrivederci.